ha vinto non ha vinto nessuno i file sono stati sincronizzati in post produzione ovviamente ragazzi visto che siamo in tema c'è un easter nella parte mh, nella parte triple screen ragazzi c'è una cosa che è stata fatta andate a guardare non vi dico nulla così vi riguardate il video allora praticamente ragazzi eh, adesso ve la dico la mia per quanto riguarda le performance da pilota con il casco di realtà virtuale si va più veloce e lo dico per me perché dopo anni di triple screen ragazzi in realtà virtuale porca miseria sei in macchina cioè trovi, eh, puoi guardare il punto di corda puoi accelerare prima senti di più la macchina hai queste sensazioni di essere dentro la macchina è incredibile Vuole sapere di più? dopo anni e anni anni di triple screen faccio un'ora di realtà virtuale torno sul triple screen cavolo sono perso, ho perso le dinamiche di, di, di guida, mi direte eh, esagerato, cioè prima di ritrovare ho dovuto fare due giri di, di, di, di North Shelf, che sono quasi 50 km, cioè ho dovuto fare 320, 320 curve per riprendere l'abitudine, quindi sì, lo dico senza problemi, ragazzi, con la realtà virtuale, cavolo, a parte che ci si diverte da morire, ma si va veloce, cioè io ho la sensazione che si va più forte, non lo so, perché hai una sensazione... Boh. e poi c'è anche questa sensazione di velocità naturale non è una velocità in base al FOV eccetera ora non sto rinnegando il triple screen perché io adoro il triple screen per tutti i suoi utilizzi che si possono fare e anche a livello di gaming è pazzesco però devo riconoscere ragazzi che la realtà virtuale è proprio figa cioè, e secondo me vince in tutto tranne la grafica ancora per il momento e solo per una questione di ottimizzazione una questione di solo anche in termini di risorse hardware che si ha bisogno per farli girare bene a una certa risoluzione eccetera però per il resto ragazzi a livello di divertimento e coinvolgimento mamma mia che spettacolo uno spettacolo non c'è nulla, nient'altro da dire spettacolare mi sono stato divertito e comunque per la cronaca ho fatto tre secondi meglio con la realtà virtuale che con eh, il triplo screen e devo dire la verità che rispetto a 24 km, sono tanti ma non tantissimi quindi se questo video vi è piaciuto ragazzi lasciate un pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale tanto è gratuito lasciate un commento noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao